Vabbè, se non avete capito, questo qua è Ame. E bella, bella tutti ragazzi, siamo qua ritornati noi due perché abbiamo deciso di aprire un altro canale, visto che noi ci siamo stufati del nostro. Io um, i 06, mi sembra il 28 Sì, ne ho aperti tanti di canali. Altri le altre avventure, poi c'era tipo Matti 06. Vabbè, oggi siamo nel suo studio, in pratica il suo studio con un bellissimo launcher mini. Launchpad che è una... Per chi non sapesse cos'è, è una roba per remixare e per aggiungere dei suoni, ma io sono un Terras e, e non metto la, vers la versione completa delle canzoni. Bravo! Questo è Ableton 9 Lite Quarry, una volta scaricato perché naturalmente ne troverete di tutorial come scaricarlo. Eh, potrete aggiungere dei suoni nei media e negli audio dei, delle specie di clip questa è tipo una clip che ha voluto mettere voi qua su ci sono i più i bassi e qua giù gli alti E adesso sarà il più tecnologico, quello che sa che rara a volte, che vi farà qualche spettacolino. Perché in pratica schiacciamo un po' i tasti a caso che ci venga bene sì, o no. Sì, infatti. Che figata questa? Abbiamo visto il nostro launchpad mini In realtà il mio Il tuo mm -hmm. E mm, abbiamo una proposta da farvi ah, La cosa migliore da prendere Cioè la marca migliore è la Novation Dei apparecchi Per fare musica elettronica Vabbè, e, e se in questo video Arriviamo a 25 like Mi, bas mi bastano solo quelli anche Diciamo la, sul voi. serio Guardate, Noi, come guardate come... la faccia di un serio Okay. Noi compreremo il launch control che è un aggeggio che si aggiunge al launchpad per eh, mettere tipo a fuoco le sequenze, le frequenze, cazzo quanto parlo male E vabbè è una roba bella, se invece arriviamo a 50 like Me lo compro anch'io yeah, yeah. Ci compriamo entrambi, no, tu ti compri il launchpad perché prima ti serve il launchpad, il sì, launch infatti. control è, è giunto. al allora, launchpad. E se arriviamo a 50 like lui si compra il launchpad, dai per favore, compratelo a 25. Sì, va bene. E, e io mi comprerò il launchpad. Sto facendo degli super zoom e da me... Il lunch cake è una specie di pianoforte con le, con le robe, con i tasti ed è una roba bella, bella, bello più grosso, come l'iPhone, grosso, più grosso. Sponsor della Sio. Eh lo so, leggo le robe di Sio. E vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se non vi, non vi sarà piaciuto perché non è di nessuna utilità. E vabbè, un ciao da AMI06E. Abiii Abby... Staza!